presentarvi i nostri camici e anche per spiegarvi le proprietà del materiale. Infatti stiamo producendo camici ma anche copricapo, eh, copriscarpe e delle coperture per i pazienti con un'azienda più vicino a noi e abbiamo ideato un camice insieme a mio padre dedicato agli odontoi altri. Infatti abbiamo fatto abbiamo realizzato un modello con un collo nella parte frontale più alto ok. In modo da coprire la mascherina e inoltre isolare il collo e poi si può chiaramente bene allacciare dietro con due legacce. Questo perché abbiamo notato che sì, la visiera vi può coprire dagli, proteggere dagli schizzi però tutto, l'aerosol può passare sotto e quindi con questo colletto ti permette di evitare male di mettere una seconda mascherina sopra la prima. I camici sono in pronta consegna. Il materiale è TNT, traspirante, autoclavabile, resistente all'acqua e antibatterico. Tuttavia non è certificato idrorepellente. Il materiale TNT certificato idrorepellente l'avremo pronto verso la metà di maggio. Un'ultima cosa, dato che rimandiamo attrezzature, vi ricordo che ho parlato di mettere il camice sì in autoclave, ma eh, sigillato e uno alla volta, per non creare poi problemi all'autoclave.